Sei andato tu, viola sando amoro, non la volete, c'è grida il nome, si il nome tu, ma inutile. La parrocchia di Sant'Anna, che è molto importante, perché Padre Micale è venuto l'altro giorno e ci eravamo tanti, sarebbe venuto anche oggi. Loro si impegnano, anche loro hanno amore verso il prossimo, è un altro amore che va mai pubblicato, perché anche quello è la vocazione come delle suore e altre persone di fede e anche amore, quindi amore verso il prossimo. Un po' ognuno segue la sua corrente, ma eh, non dimentichiamo Gandhi, non dimentichiamo altri personaggi. Tutte le persone giuste devono essere ricordate oggi come amicizia e come amore, perché questa è anche un'altra forma d'amore che va oltre la morte perché loro saranno sempre ricordati e danno sempre una simplicità.